Ho cominciato ad avere problemi di peso verso i 15 anni. Difficoltà in famiglia mi portavano a scaricare la tensione mangiando di più del necessario, soprattutto dolci, addirittura rubando i biscotti senza farmi notare dai nonni con i quali vivevo assieme alla mia famiglia. Verso i 18 anni la mamma, preoccupata, mi porta da un medico per vedere che cosa poter fare perché si era resa conto che era ingrassata troppo. Io, magrissima fino ad allora, non mi rendevo conto del problema. Da quel momento, per oltre 25 anni, è cominciato il mio peregrinare tra vari medici, dietologi, associazioni come la Weight Watchers, erboristerie, eccetera, senza risultato. Anzi, i risultati c'erano, ma non appena dovevo cominciare quello che tutti questi professionisti chiamavano mantenimento, io recuperavo i chili persi con gli interessi. Soprattutto ne andava di mezzo ogni volta la mia serenità, che... Come conseguenza mi lasciava una forte depressione. Nel 1998, dopo un altro periodo piuttosto burrascoso, separazione, due figli da crescere, dopo l'ultima dieta seguita, raggiunto il mio massimo peso, 104 kg, decisa a recuperare un po' di serenità, perché ovviamente il tanto peso non mi rassicurava. Decisa anche a non pesarmi più per un po'. A luglio di quell'anno una cara amica mi propone di frequentare un'associazione che aiuta con i gruppi a dimagrire. Decido di provare. Dopotutto non si parla di diete. Quello che sapevo era che ci si trovava una volta a settimana. Non sapevo che ci si doveva anche pesare. Comincio a frequentare, mi chiedono di pesarmi. Chiedo a mia volta di farlo un po' più avanti. Si parla di noi, si ride, si scherza. Sì, mi trovo bene. Dopo quattro settimane l'operatore mi dice serio, senti noi adesso usciamo, ti lasciamo sola, affronta il tuo problema, affronta la bilancia. Con ansia aspetto che escano, mi peso, 119,6 kg, un colpo al cuore. Mi sono messa a piangere, esco, chiudo la stanza, scendo le scale e sorpresa, fuori dal portone tutto il gruppo mi stava aspettando. In quel momento ho compreso che avevo trovato dei veri amici, che facevo parte di un gruppo, che mi potevo fidare. Da quel momento, pian piano, condividendo tensione dopo tensione, dispiaceri, ansie, ma anche gioie, sorrisi, risate, i chili hanno cominciato a scendere, non per magia, con tanta volontà e aiuto, sorretta da quel gruppo di amici che condividevano i risultati con me. Da quel momento ho cominciato anche a stare meglio con la depressione acquistata tanta serenità e salute ora dopo quasi 17 anni con 52 kg di meno mantenuti da circa sei anni posso dire che il cammino per perdere il troppo peso è lungo e difficile ma assieme a persone che dividono con noi la stessa difficoltà gli stessi obiettivi la stessa forza sicuramente ce la possiamo fare